Dopo aver selezionato il testo, potrai formattarlo usando i comandi posti nella barra della formattazione. Formattare un testo significa cambiarlo di forma, ad esempio centrare il testo, ingrandirlo, metterlo in grassetto, eccetera. Nella barra della formattazione esistono dei menu a discesa che ti permettono di formattare il testo con degli stili predefiniti che potrai in seguito personalizzare. Vediamo i comandi più semplici. Tipo di carattere Per cambiare il tipo di carattere, dopo aver selezionato il testo, clicca sulla freccetta del secondo menu a discesa. Scorri il menu con la rotellina del mouse o cliccando sulla barra di scorrimento. Clicca sul tipo di ca carattere scelto. Dimensione. Il terzo menu a discesa con un analogo procedimento ti permette di dimensionare il testo ingrandendolo o riducendolo. Se vuoi invece dimensionare il testo con un numero non contemplato nell'elenco, clicca all'interno della casella dimensione carattere. Cancella il contenuto con i tasti Cance o Backspace. Digita da tastiera il valore numerico. Premi quindi il tasto Invio o Enter. Grassetto corsivo sottolineato. Per rendere il testo in grassetto o in corsivo o sottolineato... Clicca sull'icone della barra della formattazione caratterizzata rispettivamente dalle lettere A in grassetto, A in corsivo e A sottolineata. In alternativa puoi usare i comandi veloci da tastiera rispettivamente premendo il tasto CTRL più il tasto B per il grassetto oppure premendo il tasto CTRL insieme al tasto I per il corsivo, oppure ancora premendo il tasto CTRL insieme al tasto U per il sottolineato. Come allineare il testo? Per scegliere l'allineamento del testo, usa uno dei quattro comandi successivi posti sempre nella barra della formattazione, rappresentati da 4-5 righette orizzontali, l'allineamento a sinistra, l'allineamento centrato, l'allineamento a destra e l'allineamento giustificato, oppure usa i rispettivi comandi veloci da tastiera. Premi il tasto CTRL insieme al tasto L per l'allineamento sinistra. Premi il tasto CTRL insieme al tasto E per l'allineamento centrato. Mentre per l'allineamento a destra premi il tasto CTRL insieme al tasto R. Infine Premi il tasto CTRL insieme al tasto J per ottenere l'allineamento giustificato. L'allineamento giustificato ti permette di creare un testo omogeneo allineando le righe alla fine del bordo verticale destro della pagina. Esempi di allineamento. Questi eh, sono alcuni esempi di allineamento, questo è un allineamento sinistro, questo è un esempio di allineamento centrato, questo ancora è un esempio di allineamento destro, infine troviamo l'allineamento giustificato, caratterizzato. Altri comandi per formattare il testo. E I successivi comandi che trovi nella barra della formattazione servono rispettivamente per creare un elenco numerato, oppure creare un elenco puntato, ridurre il rientro del paragrafo, oppure aumentare il rientro del paragrafo. Poi in seguito ci sono i comandi che ti permettono di colorare il carattere, di colorare lo sfondo del carattere, infine di colorare lo sfondo dell'intero paragrafo.